ragazzi, buongiorno, oggi in questo video ho deciso di parlare un pochino per quanto riguarda il gel d'aloe vera è un argomento che eh, ho trattato eh, da poco su Instagram, sugli ultimi post e appunto ho dedicato un po' di post a questo argomento e ehm, vorrei approfondirlo ancora anche in questo video in realtà non credo che riuscirò a dire tutto perché l'aloe vera è un ingrediente davvero Uh, molto molto interessante per quanto riguarda l'utilizzo nella cosmetica quindi uh, comunque io oggi inizierò in questo video a parlarvene un pochino e poi se vi interesserà uh, lasciatemelo scritto sotto nei commenti che andrò ad approfondirlo eventualmente in altri video quindi direi di cominciare, prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale e se volete condividetelo L'uso dell'aloe vera e del suo gel risale a davvero eh, migliaia di anni fa. Grazie alle sue eh, proprietà idratanti curative, anti-invecchiamento e mille altre proprietà che comunque andremo a vedere in seguito, eh, viene utilizzato davvero moltissimo nella cosmetica e per la preparazione di rimedi e trattamenti naturali. Per ricavare nel gel è davvero molto molto semplice, basta avere una pianta eh, in casa e eh, andare a rimuovere il gel all'interno delle foglie anche di questo ne ho già parlato sul mio profilo instagram ma eh, in realtà ci sono anche altri modi per creare il gel d'aloe vera e ad ogni modo eh, fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere proprio il video eh, di come realizzare il gel d'aloe in diversi modi appunto se non avete la pianta a casa o non volete prepararlo da voi, in ogni caso il gel è facilmente reperibile nei negozi, l'importante è che fate bene attenzione che il gel sia puro. Cercate di avvicinarvi il più possibile al 100%, io per esempio utilizzo quello di Equilibra che è al 98% di aloe. Questo gel ha proprietà idratanti e lenitive molto utili, per curare la pelle irritata e migliorarne l'aspetto. Il gel d'aloe vera è un ottimo ingrediente per combattere le rughe, aumentando l'elasticità della pelle, e per questo il ehm, consiglio che vi posso dare è di aggiungerlo alle vostre creme, oppure ehm, realizzare delle maschere eh, per il viso a base di gel d'aloe, oppure ancora semplicemente spalmarlo direttamente, sul viso come trattamenti di bellezza per il viso a base di gel d'aloe infatti il metodo migliore è appunto quello di avere una piantina in casa e di utilizzarlo fresco così com'è direttamente eh, dalla pianta perché è un ingrediente davvero molto molto prezioso per creare eh, trattamenti di bellezza fai da te. Le proprietà idratanti e antimicotiche del suo gel sono utili per prendersi cura eh, della pelle del viso. È un ottimo ingrediente come base per eh, scrub purificanti. Vi basterà eh, mescolare due cucchiai di gel d'aloe con due cucchiai di zucchero. Andando a massaggiare il composto qualche minuto sul viso e poi andandolo a risciacquare um, con dell'acqua tiepida, si andranno a rimuovere le cellule morte, a purificare la pelle e um, il risultato sarà subito una pelle più luminosa. Per preparare invece una maschera potreste per esempio mescolare due cucchiaini di gel d'aloe e un cucchiaino di miele. Questa maschera contribuisce a nutrire in profondità la pelle e a schiarire le macchie del viso. Per utilizzare la maschera ovviamente va applicata sul viso per 20-30 minuti e poi risciacquata con acqua tiepida. Per preparare invece una crema idratante fatta in casa, molto veloce, non è esattamente una crema però... Eh, si può utilizzare come tale basta mescolare assieme due eh, cucchiaini di gel d'aloe con un cucchiaino di olio di jojoba questa crema aiuta a rendere la pelle più luminosa più morbida e più idratata il gel d'aloe vera è un ottimo ingrediente per alleviare le scotature e le bruciature e basta applicare semplicemente eh, il gel puro sulla zona interessata ovviamente aggiungendo anche altri ingredienti si può avere un effetto migliore e più rapido ma già da solo il gel d'aloe vera velocizza la guarigione dalla scottatura inoltre le proprietà antisettiche del gel contribuiscono a proteggere la pelle che eh, in quel momento è più delicata quindi se eh, l'eccessiva esposizione al sole vi lascia dei rossori o scutature sulla pelle andate ad applicare eh, direttamente questo gel puro sulla pelle e attendete che il rimedio venga completamente assorbito il gel esercita sin da subito una delicata azione rinfrescante è ottimo anche utilizzato per psoriasi e altri um, piccoli problemi simili della pelle ovviamente io non sono un medico quindi i miei consigli dovete prenderli con le pinze se avete qualche problema andate prima a consultare un medico che ovviamente vi, sarà, vi saprà dare la soluzione giusta um, e um, questi metodi, questi trattamenti ovviamente aiutano ma ehm, non sono specifici eh, continuando con il discorso psoriasi ehm, il gel usato puro sulla pelle anche in questo caso aiuta a guarire ed alleviare questa infiammazione mantiene la pelle idratata e calma anche il prurito per migliorare la condizione della cute spalmate il gel su tutte le aree interessate più volte al giorno il gel d'aloe vera è ottimo anche per i capelli aiuta anche a combattere la forfora. L'aloe vera può essere utilizzato per migliorare la salute del cuoio capelluto e dei capelli. Le proprietà idratanti e antinfiammatorie del gel contribuiscono a tenere a bada la forfora e il prurito. Basta massaggiare sul cuoio capelluto del gel prima di andare a dormire e tenerlo in posa tutta la notte. Il mattino seguente eh, basterà lavare i capelli, sciacquare i capelli. Le qualità idratanti del gel d'aloe vera sono utili anche per ridare vitalità e lucentezza ai capelli spenti e opachi e vi basterà aggiungere del gel d'aloe vera al vostro shampoo e al vostro balsamo. Per un trattamento più intenso, invece, applicate il gel direttamente sui capelli umidi. Avvolgetevi la testa con un asciugamano caldo e umido per almeno 15 minuti. E come vi dico sempre, più lo tenete in posa, più il risultato sarà migliore. Ed infine, sciacquate i capelli. Un altro modo in cui viene molto utilizzato il gel d'aloe vera è per il trattamento dell'acne e dei brufoli. Il gel d'aloe vera infatti aiuta a contrastare le infiammazioni e le infezioni e favorisce la rigenerazione cellulare. Usato sui brufoli, sulle ferite, sulle punture di setto e sulle cicatrici da acne, il gel d'aloe migliora l'aspetto della cute rendendo più uniforme il colore. Inoltre stimola la crescita di nuove cellule e quindi aiuta a guarire più rapidamente le ferite ricordatevi inoltre che l'aloe è un ottimo detergente naturale per la pelle e di questo ho già realizzato in passato una ricetta che potete trovare sia qui nel pallino informazioni sia giù nell'info box vi lascerò il link e niente, direi che vi ho già detto qualcosina riguardo il gel d'aloe vera e quindi per questo video io finirei qui. Se eh, ne volete un altro con questo argomento lasciatemelo scritto sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, fatemi sapere se vi piace il gel d'aloe vera,